Eh, sì, allora intanto ringrazio i colleghi firmatari di questa mozione perché naturalmente come già ha specificato il consigliere Ardu eh, ci trova assolutamente unanimi. Eh, il punto è del conferimento della cittadinanza onoraria. Come ben diceva il consigliere Fassina, eh, il conferimento eh, della cittadinanza è qualcosa di importante, ma è anche qualcosa di molto peculiare, qualcosa di eh, molto particolare. È, è un caso veramente singolare che la città di Roma, la capitale d'Italia, non abbia un regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria. Stiamo provvedendo a questo. Ma eh, è proprio nella, nella direzione che eh, sottolineava anche il consigliere De Priamo ha una sua specificità, che in questo caso eh, va incredibilmente a sminuire quello che eh, si vuole invece ottenere in favore eh, di Zachi di questo ricercatore, di questo ragazzo. È evidente che noi italiani siamo particolarmente sensibilizzati al problema nei confronti dell'Egitto per eh, il, il dramma che abbiamo tutti quanti eh, chiaramente vissuto con Regeni. Però è un dato di fatto che la democrazia si deve muovere, i paesi eh, democratici si devono muovere in questo senso. Allora noi chiediamo ai firmatari eh, di eh, cassare la, la richiesta di conferimento della cittadinanza onoraria e magari sostituirlo con un'altra iniziativa e io lancio un'idea ma è un'idea fra le altre, per esempio ehm, eh, adottare l'iniziativa dell'associazione inoltre alternativa progressista, così si chiama questa as associazione e eh, eh, molti comuni lo hanno fatto, si tratta di sottoscrivere una lettera da spedire al carcere di Tola ad altre istituzioni italiane e europee, alle ambasciate e a questa iniziativa hanno aderito moltissime personalità comuni, comuni italiani e non solo, europarlamentari, parlamentari e esponenti del mondo culturale, quindi Amnesty International, quindi questa è una iniziativa fra le altre. Però anche soltanto così come è concepita la eh, mozione, togliendo eh, quel, mh, quel, quella indicazione sulla città, eh, cittadinanza onoraria, eh, sarebbe già perfetta così. Mm, si potrebbe aggiungere qualcun altro, ma sempre nella direzione di una rilevanza, Ehm, internazionale e nazionale per lo stimolo che la città di Roma e il supporto che la città di Roma può dare alla, alla risoluzione di questo caso che veramente ci trova tutti unanimi eh, quindi mh, io eh, faccio questa proposta ai sottoscrittori perché anche personalmente lo dico senza remore ci terrei molto a votare una mozione di questo tipo grazie